Vi porto il saluto di una valle che continua a resistere contro una grande mala opera, contro un treno ad alta velocità, ma anche contro l'ingiustizia, che in questo mondo dove tutto è garantito alle merci e ai capitali, in questo mondo viene negato il diritto di circolazione alle persone. La valle di Susa non è soltanto la valle che lotta contro il TAV, ma è diventata la valle che dà aiuto alle persone che fuggono dai paesi della guerra e della fame e battono alle mura d'acciaio di questa Europa che non può essere riformata, va distrutta. li vediamo giorno dopo giorno malattrezzati, cercare di passare quelle frontiere che sono volute dai capitali e non certo dalle persone e cerchiamo di dar loro una mano. Perché continuiamo a sentire sulla nostra guancia lo schiaffo dato a chiunque da qualsiasi parte della terra, così come diceva il CE. Io sono qui anche per dare un grande abbraccio a questi compagni e a questi compagni di Napoli, di Esuo paz, Loro mi hanno accolta, come altri di voi, nel momento in cui insieme al movimento NOTAV disobbedivo alle imposizioni del Tribunale di Torino. Ho potuto vedere come, per loro, la solidarietà è qualcosa di concreto e ha la forza davvero di trasformare questo mondo. Un ex. Manicomio giudiziario è diventato un luogo di socialità fondamentale per quel quartiere, è diventato un luogo di autodeterminazione e di aiuto reciproco. Ed è questa la formula che deve sostenerci. È vero, questa è una scadenza particolare, sono scadenze elettorali, ma qui io non respiro quel mondo che troppe volte abbiamo sentito, e cioè quello degli accordi, quello in cui le parole chiave, certe parole che sono pesanti, non devono essere lette, dette perché farebbero perdere voti. Io qui ho sentito parlare di rivoluzione, ho sentito parlare di autodeterminazione, ed è questo che mi fa dire che, al di là della scadenza elettorale, c'è qualcosa di molto più importante in cammino. Ed è questa speranza concreta che è fatta anche del ricordo delle lotte passate e anche delle sconfitte passate. Perché noi abbiamo nelle nostre mani anche la necessità di dare compimento ai tanti che hanno lottato e sono morti per quelle lotte. L'ingiustizia sociale non è ineluttabile se il popolo si alza in piedi e decide non di entrare nei palazzi, nessuno ha l'idea di entrare nei palazzi, ma di assediarli i palazzi e di distruggerli. Ed è tornando a quel mondo di liberi e uguali che noi possiamo pensare ad un futuro diverso possibile. È un mondo che deve essere concreto, che deve essere fatto di azioni quotidiane, che deve essere fatto della capacità rivoluzionaria di disobbedire a queste leggi e di cambiarle. Io direi di abolirle. Ricordiamo, ho visto che voi vi siete ispirati alla Costituzione italiana del 48 nello stilare il vostro programma. Diciamo che quella Costituzione non è mai stata attuata. Non è mai stata attuata ed è stata messa in piedi per dare un contentino a quegli operai, a quei resistenti che avevano lottato contro il fascismo. E poi negli anni 50 si sono visti buttati fuori dalle fabbriche o confinati nei reparti confino. E allora era già chiaro fin dall'inizio, quando in, quel, in quella Costituzione non fu introdotto quello che era l'articolo che rivendicava il diritto di resistenza, il diritto di resistenza che compare in tante Costituzioni dell'America Latina, in tante Costituzioni, nella Costituzione italiana, non è entrato. Ed è invece a quel diritto di resistenza che dobbiamo appellarci. È il diritto di resistenza che dobbiamo portare avanti. E la resistenza si esprime attraverso il conflitto. Abbiamo bisogno di conflitto e la mia fiducia è in voi, ragazze e ragazzi, a cui abbiamo lasciato davvero un deserto, ma che non vi rassegnate a questo deserto. Le mura possono cadere, ci vuole la volontà di farle cadere. Un'ultima cosa, io credo che qui in mezzo a voi, a leggi e sorrida uno spettro, quello che girava per l'Europa e che adesso gira per il mondo. Quello spettro non può essere ucciso: gli spettri non muoiono, ma fanno paura. E certamente tanti avranno paura di questa nostra esperienza e di questa vostra forza. Grazie alla lotta.